dove abbiamo, così, sommariamente accennato al fatto che lo Spirito Santo sentenzia, quindi è a forma di giudice, quindi per determinare le caratteristiche personali, un'energia, un'emanazione divina, uno spirito etereo, un Holy Ghost, come direbbero con buona pace degli anglofoli, non può ovviamente dare sentenze, non può essere giudice, è una forza impersonale, e quindi... È un atto primario del giudice, abbiamo detto, una forza divina, anche se primordiale, non può avere la stessa cosa. In Ebrei 9-8 siamo un po' nel cuore di quella che è la liturgia celeste, di cui la liturgia ebraica era, come vedremo nel corso di, eh, della storia della liturgia, un'ombra, un'immagine, una similitudine, una figura. Abbiamo questa... Ehm, questo aspetto che credo possa essere caratterizzante la lezione di oggi. Lo Spirito Santo voleva così dimostrare la via del santuario, che quella via non era ancora stata resa manifesta, mentre sussisteva ancora il primo tabernacolo, quello nel tempo, nel nostro tempo, che è quello del Oelmoed. Secondo l'Omileta, lo Spirito di Dio ha la volontà che in questo frangente, l'abbiamo già visto al lato degli atti volitivi nei versetti precedenti del, dei testi precedenti, in Atti degli Apostoli, che in questo frangente è dimostrativo, ha la volontà di dimostrare che cosa? Che la via del vero Tempio, che era Cristo, non era ancora stato manifesto. L'atto di volontà è una delle primare primarie del, di un soggetto cosciente e di, deliberativo. Credo che questo sia. Un aspetto che al di là del contesto teologico che così ebrei richiama è determinante per, per rendere, portare un po', diciamo, alla luce i caratteri esclusivi della personalità dello Spirito Santo. Versetto 5, il capitolo 10, saliamo di un capitolo. Ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo, infatti, dopo aver detto, eccetera, eccetera, insomma, cosa dice. Qui l'omileta, è detto che lo spirito esattamente è testimone. Prima abbiamo visto come giudice che sentenzia, qui è testimone. Abbiamo già ricordato che per la testimonianza, per poter avere una testimonianza oggettiva, ci devono essere requisiti basilari, e cioè volitivi, autocoscienti, di maggiore età, potremmo dire. se cioè no non puoi essere testimone abbiamo già ricordato che per la testimonianza quindi necessitano questi casi dobbiamo aggiungere anche il fatto che comunque il testimone deve essere autorevole e non può nemmeno mutare e questa è una caratteristica tipica dello spirito santo autorevolezza in quanto dio e non muta in quanto testimone o in quanto giudice la non mutevolezza è la caratteristica delle tre persone divine ricordiamolo sempre poi vi posso dare un'altra serie di testi biblici che potrebbero corroborare tutto quello che abbiamo detto nella puntata precedente e oggi. Prima Corinti 2:10, Seconda Corinti 3:17, sempre lettera agli ebrei 3:7, Marco 13:11, Apocalisse 2:7, prendete nota, Prima 4, 4:1, Matteo 10:20, Luca 2:26, anche il capitolo 12 versetto 12, in Giovanni abbiamo visto 14-26, 15-26, 16-13, che è un po' la triade dei capitoli post-resurrezione dei dialoghi di Gesù di Addio, Atti 1-6, l'avevamo accennato, sempre in Atti 4-25, 8-29, 11-12, 13-2, 15-28, Atti 20-23 e 28-25. Normalmente io non faccio questa raccolta, questa versetologia perché però abbiamo voluto dare alcuni elementi per farvi capire che nel Nuovo Testamento la persona e le caratteristiche personali, le caratteristiche, cioè il proprio carattere dello Spirito Santo, sono assolutamente acclarate, potremmo dire, un po' dappertutto, perché abbiamo parlato dei sinotici, abbiamo parlato di Giovanni, abbiamo parlato delle, della, della testimonianza dell'Epistolario Paulino, abbiamo fatto accenno addirittura, niente poco di meno che anche all'Apocalisse. E questo credo sia.. Mh, un punto centrale per poter dire che non è solo la teologia non è soltanto la speculazione teologica non è soltanto diciamo la fruizione della grande tradizione anche filosofica del mondo greco che può aver ipostatizzato lo spirito santo in una certa qual maniera ma abbiamo delle testimonianze bibliche che francamente negarle un po come diceva basilio il grande è assolutamente una blasfemia Poi senza cadere ovviamente nell'eresia opposta, il triteismo, noi non, siamo, non stiamo parlando di tre divinità, di un padre, di un figlio, di uno spirito santo, è un unico Dio, un'unica natura, un'unica essenza, un'unica usia, un'unica eternità, nella quale sussistono tre relazioni opposte, una di fronte all'altra, paternità, figliolanza, spirito, spirito, eh, ispirazione, ispirazione passiva viene definita, perché è di ritorno verso il padre, non è ispirazione attiva perché sennò dal padre uscirebbe, tra virgolette, dalla, dalla natura divina e basta si perderebbe nell'infinito. ora facendo sintesi di tutto ciò che abbiamo letto di questa che potremmo definire anche eh, in una versitologia cosa dobbiamo dire? dobbiamo dire che se la Ruach, cioè lo Spirito Santo la Ruach no? che non è qualcosa di etereo Spirito, quando noi parliamo in italiano di spirito, non solo in italiano, pensiamo a qualcosa di etereo, di, di evanescente, addirittura qualcosa di, di umano oltre alla morte, qualcosa di impalpabile, qualcosa di energetico, non è così. Spirito, la Ruach, nella, nella, nella Berit Kadesha, nel Nuovo Testamento, ha facoltà di insegnare. Provate a pensare a una forza, si può insegnare, ricordare, fare una predizione e ovviamente centrarla. Alla, alla Ruach si può mentire si può bestemmiare come il padre e il figlio. La rua che testimone, abbiamo visto, sentenzia, è giudice, chiama, fa delle vocazioni, riserva per sé, parla, dice, rapisce, non impone dei pesi, addirittura libera, impedisce l'evangelizzazione dell'Asia, però apre quella verso, verso la Macedonia, rivela, abbiamo detto, attesta, costituisce i vescovi, i ministri della Chiesa, annuncia le cose future, ispira le scritture, parla, insegna, può essere contristata, esprime volontà, autocoscienza. Ecco, Come si può pensare che questa realtà che noi definiamo spirituale non abbia delle caratteristiche personali esattamente come il padre, esattamente come, lo, come il figlio? Il Nuovo Testamento è contrassegnato da centinaia di versetti che determinano questo, il problema è che bisogna, bisogna conoscerli, bisogna ricordarli, prima Corinti 2,10, Secondo Corinti 3 17, Ebrei 3 7, Ebrei 10 15, Marco 13 11, Apocalisse 2 7, addirittura prima Timoto 4 1, Matteo 10 20. Poi, per esempio, nel Vangelo di Luca, capitolo 2 26, capitolo 12, versetto 12, bellissimo Giovanni, i discorsi del Dio, quindi nel capitolo 14, per esempio, il versetto 26 capitolo 15, versetto 26 e tutti quelli successivi, capitolo 16, il, chiamato il capitolo dello spirito, 16-13, in atti abbiamo visto, abbiamo visto una sfizza, in atti 1, versetto 6, 4-25, 8-29, 11-12, 13-2, 15-28, 20-23, 28-25, quanti ce n'è? Per dirvi, ve li ho annotati, ve li ho appuntati, potete risentirli, prendere nota, andare a vedere, si parla di un essere autocosciente, volitivo, che ha delle strategie, ha una volontà, ha una volontà, questo è lo spirito. E ora facciamo un passo indietro, facciamo un passo indietro perché dobbiamo andare a vedere se ci sono, io ne ho scelti qualcuno ma ce ne sono tanti, se ci sono dei testi di tutta quella letteratura che va dal terzo, secondo, primo secolo avanti all'era volgare, non canonica, ma che parla, introduce lo Spirito, fa riferimento allo, spi allo Spirito, documenta una testimonianza storica dello Spirito nel periodo diciamo interbiblico, quello che viene definito interbiblico. E il Talmud, nelle Mishnah 8, noi abbiamo molti, moltissimi riferimenti a questo, moltissimi riferimenti a questo. Proviamo a leggere qualche testo, eh? proviamo a vedere di leggere qualche testo. Quando morirono gli ultimi profeti, Ageo, Zaccaria e Malachia, si legge nel Talmud Bavli, che io ho qui sopra. Lo Spirito Santo cessò in Israele. Finita l'attività della rua, si pensava che al suo posto fosse subentrata che cosa? Una bat call, c'è stata la funzione dello Spirito, in quanto perché lo Spirito Santo ispirava i profeti, no? tutte le Scritture e poi gli ultimi sono, appunto, Malachia, e Zaccaria. Fosse subentrata una bat call, quella che noi chiamiamo in greco la fonè, quella che noi troviamo nel Nuovo Testamento, si sentì la voce dal cielo, la fonè, voce di Dio, la fonè di Dio, da Dio il cielo vuol dire Dio. in ebraico Batkola è figlia della voce noi potremmo anche definirla vocina cioè quell'occasionale sussurro di Dio per far conoscere i suoi piani sì. abbiamo uno studio di Lambiasi, grande biblista lo Spirito Santo, mistero e presenza per una sintesi pneumatologica testo delle Dioniane dell'87, pagina 42 voglio essere preciso perché Nambiasi è un grande biblista Ora, leggiamo a modo di esempio un brano talmudico preso dal, dal trattato di Berakhot, foglio B, 3A, a proposito della voce dal cielo. Guardate che il trattato di Berakhot è uno dei pochissimi trattati che è tradotto in lingua italiana. Ci sono edizioni antichissime, io per esempio la prima che mi in mano, prima di cominciare a leggere l'ebraico e l'aramaico, era addirittura un'edizione la terza di Bari del 1935 che dovrei avere in qualche cassa ormai non lo uso più perché leggo il testo che parte che c'è anche nel, nei siti che vi ho dato di safari no? in, in ebraico in aramaico c'è tutto, tutto il Talmud in quei tre link che vi ho dato l'altro giorno Ravi Raviyosè ha detto camminavo un giorno per la strada e entrai in un luogo in rovina di Gerusalemme per pregare Elia, a Navì, la sua memoria si è benedetta, a le Levarachà, apparve all'ingresso e mi osservava mentre pregavo. Quando ebbi finito la mia preghiera mi disse, Shalom mio maestro, Shalom maestro e guida. Perché sei entrato in queste rovine figlio mio? Per pregare, lui risponde, potevi pregare per strada? E eh, lui, temevo di essere interrotto da un passante, potevi fare una preghiera corta. Così compresi tre cose, non si deve penetrare nelle rovine, si può pregare per strada e se si prega sulla strada bisogna fare una preghiera corta. Mi disse anche che voce hai inteso, figlio mio, tra queste rovine? Ho inteso una voce celeste, una bad call, simile al pianto di una colomba, che diceva, ahimè, ahimè, per i miei figli, per i miei figli, quindi si considerava madre, bocina, la ruaca, il femminile, le cui colpi hanno fatto sì che, sì, fatto sì che lo distruggessi la mia dimora che la distruggessi la mia dimora bruciato il mio tempio e si è i miei figli tra gli idolatri questo episodio che io credo di avervi già letto in realtà fa da parallelo a un testo di Giuseppe Flavio voi sapete che Giuseppe Flavio anche se si chiama così in realtà era ebreo e addirittura sacerdote della dinastia sacerdotale poi fece un cambio diciamo di fazione e andò con i Kittim quando lui descrive la distruzione del Tempio, è così drammatico quel, quel, quel brano che addirittura qualcuno ci ha visto anche nel, come posso dire, a modo un po' di naif, non conoscendo l'ebraico e nemmeno il greco. Bah! Non dico altro. Dando l'interpretazione un po' così molto da film hollywoodiani, in realtà eh, il testo dice che c'era una Batcol che piangeva, che piangeva perché il tempio era ormai distrutto, infuocato, bruciato e questi angeli che arrivavano per... Eh, corroborare la distruzione del Tempio, scendevano dal cielo come delle saette in cerchi di fuoco, i famosi Gilgulim, i famosi le Hayot, le sante Hayot, no? Vi ricordate? Gli Ofanim, e eh, va bene, Tempio distrutto, voce dal cielo e questo dolore sommesso di questa bat call che come voce di colomba proprio c'era proprio chiaro chiaro chiaro il discorso della colomba lo riprende anche giuseppe flavio piange sulla distruzione del tempio e ricorda al contrario ciò che poi a pentecoste poco, po qualche decennio prima era avvenuto sulla chiesa queste fiamme che scendevano no, dal cielo e la Ruach che si incattedrava sulla Chiesa ecco. diciamo che è la stessa descrizione al contrario la seconda è più enfatica perché manifesta una presa di possesso della Chiesa della Chiesa di Gesù da parte dello Spirito Santo della Ruach che discende dal cielo e se anche lì si erode una, una, una, una voce con un fenomeni che sono tipici di Esodo capitolo 11 quando nel giorno di Pentecoste il tetagramma diede la, la Torah, sempre con queste luci, con questi angeli, con questi fuochi, no? Sul cielo per tre giorni, per tre giorni. La stessa cosa abbiamo a Pentecoste, bene, lì l'abbiamo al contrario. Giuseppe Flavio la, la descrive al contrario, cioè una, una ierida. anzi un'alià in questo caso, anziché una ierida, anziché una discesa di spirito o di legge, una alià, cioè una salita. Verso, verso il cielo ma sotto la distruzione e la maceria e questo pianto, pianto di una madre che piange e che dice sempre figli miei, figli miei, figli miei ecco. questi testi, ma ce ne sono tanti, centinaia di testi, fanno capire che, che esiste un nesso, un nesso quando si ode la voce della bad con la presenza corporea in figura come dice luca 321 22 ma attenzione fatelo vedere a chi vi pare il testo noi faremo le regese non è la figura della colomba parla di una figura corporea che discende a di colomba sui piccoli e poi dobbiamo anche parlare della colomba perché la colomba, la yonah in ebraico, ha un significato che rimanda addirittura all'arca, alla shalom post mabul, cioè alla pace dopo il diluvio, però in greco non c'è la parola yonah, c'è la parola peristera, teresh ishtar, era l'uccello che aleggiava sulle acque dedicato alla Dea Ishtar, quella che diciamo per i latini, per i romani, era Venere, per Ishtar, peristera. Quindi capite anche la difficoltà della geografo, dello scrittore sacro di Luca che deve usare questo termine, un termine pagano, per fare riferimento a qualcosa di ebraico, di grandioso, cioè una Ionà, nome del profeta, Cantico dei cantici, Ionati, Ionati, cioè mia colomba al femminile, Ionat, no? è maschile, Ionat femminile, Ionati, mia colomba, e, e addirittura Genesi proprio l'arca, il corvo e la colomba, no? Il ramoscello di ulivo, la pace, eh, l'arcobaleno, una nuova pace, una nuova era in questo mondo dove il regno di Dio veniva scolpito nelle decisioni della vita pratica del pisraeli, anche come il semplice portare il talento, capite, ecco, questo è un, po un quadro molto generale, poi è chiaro che dobbiamo prendere i testi e fare un po' di esegesi, dobbiamo vedere tutti questi testi paralleli, ma ne parlo io? No, Vangelo degli Ebrei, origine nel commento in Giovanni capitolo 2 versetto 12, nelle omelie in Geremia capitolo 15 versetto 4. Ne parlo io? No, ne parla Girolamo al commento in michea 76 nel commento in Isaia 49, 49 versetto 9, commento in Ezechiele 16-13 e anche il commento in Isaia 11-12, quindi non ne parlo io. Ecco, proviamo quindi a ricostruire l'ambiente. Per ricostruire degli eventi, per ricostruire e fondare la nostra fede. Ciao, alla prossima!